Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, ragazzi se avete problemi riguardo al tasto Windows che cliccate per sbaglio su Wordzone adesso c'è questa funzionalità molto comoda che nel senso se tu clicchi quel tasto Windows non si apre uh, questa, questa pagina, questa scheda così, non si apre tipo, non so, sto giocando, per sbaglio, premo il tasto Windows e apro questo per sbaglio e perdo la partita, quindi c'è questa funzionalità che ti permette di disattivarla. Quindi andiamo un attimo su impostazioni, tastiere mouse, interfaccia, scendiamo fino a giù, qui c'è usa il puntatore del sistema, pure funzionalità tasto sistema. Sistema operativo, quindi come ho detto, se cliccate il tasto Windows si apre proprio uh, la parte del sistema operativo e si chiude... A icona Warzone quindi invece se mettete gioco premo tasto windows sto premendo e niente tutto a posto spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao